Amici di Crino, bentornati con The One and Dolly, Mr. K. Oggi siamo qui per parlare di segatazza al cobalto e del perché usarle. Come al solito, ragazzi, prima di darvi la risposta a questa domanda che vi frulla nella testa da tempo, ripassiamo un po' cosa sono le segatazze bimetalliche. Sega a tazza bimetallica di cui abbiamo un contributo Bimetallica perché? Perché il corpo è composto da acciaio Mamma per nolle Mentre bella. la dentatura in acciaio è easy a metal Sega a tazza bimetallica ragazzi Sega, non sto a spiegarvi il perché, perché è il suo scopo A tazza perché si parte da un nastro di metallo che viene, come si suol dire, calandrato Ovvero piegato appunto a forma di tazza Saldato e fissato su un supporto che ha la filettatura per inserire il nostro albero, bimetallica perché... Ma io che cazzo ne so, scusa! Bimetallica perché, appunto, sulla nostra banda di supporto fatta in acciaio al carbonio viene saldata, invece, una... Sempre banda, no? Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro. Viene saldata un'altra banda in acciaio HSS dalla quale poi si ricava la dentatura. Sotto la banda la capra suona. Per fosse così. Parliamo adesso della dentatura della nostra sega a tazza. Vi spiego praticamente come conservare la dentatura dell'orata. Ma mister K cosa vuol dire dentatura variabile? Dicesi dentatura variabile perché se prendiamo la nostra tazza e consideriamo lo spazio di un pollice, noteremo che girando appunto la nostra tazza e osservando lo spazio di un pollice, possiamo trovare dai 4 ai 6 denti. Dentatura variabile. Tutto questo, ragazzi, fa sì che si riducano le vibrazioni durante la fase di lavorazione. Trattandosi poi di un prodotto che viene utilizzato prevalentemente a mano, capite ragazzi quanto è importante questa cosa. Analizziamo adesso la nostra dentatura da un altro punto di vista. Wow. Devi stare zitto. Guardando eh, i più attenti di voi ragazzi avranno notato che i denti sono leggermente dis. I più attenti di voi ragazzi avranno notato naturalmente che alcuni denti sono disallineati con la circonferenza all'interno o all'esterno. Tutto questo perché non è che facciamo le frese... Non è che facciamo le seghe con i denti storti, eh? No! Questo è... In effetti suonava un po' male, eh? Questa particolarità, ragazzi, è detta stradatura. E a cosa serve? Questa è benzina. Questa caratteristica, ragazzi, è detta stradatura e serve ad evitare che il nostro utensile si blocchi durante la... E serve ad evitare che la nostra sega si blocchi durante la lavorazione che si inceppi nel materiale che stiamo andando a lavorare. Ma torniamo alla nostra domanda, ragazzi, perché utilizzare delle seghe a tazza al cobalto? Prima di tutto specifichiamo, ragazzi, che al cobalto è soltanto la banda dalla quale viene ricavata la dentatura, quindi non tutta la tazza, e in secondo luogo, ragazzi, la scelta è sempre in funzione della lavorazione che stiamo andando ad effettuare. Quindi, anche in questo caso, la scelta di una sega tazza al cobalto viene fatta per lavorazioni principalmente su laniere in acciaio inox. Naturalmente ragazzi la nostra segatrazza al cobalto 8% ci permette di lavorare sì con materiali come l'inox ma anche con tutti gli altri metalli in genere con dei rendimenti maggiori rispetto a una segatrazza in acciaio super rapido. Eh, oltre ai metalli ragazzi naturalmente potete usare le segatrazza su altri materiali come la plastica o il legno l'importante è che cerchiate di lavorare sempre su superfici spesse non più di 3-5 mm perché stiamo parlando di un utensile che comunque adatto a lavorare su spessori di questo tipo non fatevi ingannare ragazzi dall'altezza delle segatazze che varia con il diametro prendiamo ad esempio una fresatazza da 15 mm di diametro che ha un'altezza di circa 67 mm diversamente una fresa tazza ad esempio da 50 mm presenta un'altezza inferiore ovvero di circa 54 mm la differenza di altezza ragazzi è dovuta ad una specifica di costruzione infatti sui diametri più piccoli troviamo un fondo leggermente più spesso per dare appunto più stabilità alla tazza questo comunque non influisce sullo spessore di lavorazione che rimane sempre quello che abbiamo detto prima 3 a 5 mm Tendenzialmente parliamo di 5 mm quando parliamo di legno e 3 mm quando parliamo di lamiere d'acciaio sì. Altra caratteristica ragazzi a cui stare attenti è la filettatura che infatti varia con il variare del diametro delle tazze Per le seghe a tazza bimetalliche da 14 a 30 di diametro infatti ragazzi utilizziamo un albero con filettatura un mezzo NF per 20 Mentre per le segatazza da 32 a 152 5 ottavi è un F sempre per 20 per 18, mentre per le segatazza da 32 a 152 utilizziamo un attacco 5 ottavi è un F per 18 naturalmente sul nostro catalogo sono presenti anche tutte le varianti di alberi con attacchi diversi in funzione dell'elettrotensile che volete andare ad utilizzare quindi con codolo cilindrico esagonale da un quarto per abitatore e persino SDS, mi raccomando se lo utilizzate con un martello SDS togliete la percussione, se lo spaccate tutto vincero battaglie grazie alla loro sul nostro catalogo naturalmente trovate anche tutta una serie di set con delle selezioni di diametri già fatte da noi per venire incontro a tutte le vostre esigenze e a quelle di tutti i professionisti come elettricisti, idraulici installatori e anche un kit per casseforti. Altra raccomandazione che vi do ragazzi naturalmente è quella di stare attenti alle velocità di taglio, tendenzialmente maggiore è il diametro minore è la velocità di taglio, ma vi rimando comunque alle schede tecniche sul nostro catalogo Crino 2019. Ragazzi, queste erano le fantastiche seghe a tazza al cobalto. Oggi abbiamo fatto un po' un ripassino in generale sulle seghe a tazza e soprattutto ho risposto alla domanda che lo so, vi furlava in testa da un po', perché usare le seghe a tazza al covalto. Vi ricordo, ragazzi, di continuare a seguirci su tutti i nostri social cercando Crino Tools di attivare la campanella e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video sempre con Mr. K e Crino ti fa forare: Sto forando, prego, non mi disturbare. Kit casse forti, eh? Mm.